In Italia spesso capita che non ci sia una vera e propria seconda lingua ufficiale, ma in famiglia si parla il dialetto della regione, che in realtà è a tutti gli effetti per questo discorso una seconda lingua e quindi capita di crescere in un ambiente dove ci sono due idiomi contemporanei. Uno magari lo si parla a scuola, l'altro lo si parla a casa, uno lo si parla nel mondo ordinario, quando si va a fare la spesa con la mamma e l'altro lo parlano il papà e il nonno, quando si parla in famiglia, quando si chiacchiera dopo il caffè seduti al tavolo. Ai fini di questo discorso sono due linguaggi, due idiomi, che da piccolini impariamo contemporaneamente. Io me lo ricordo com'è stato e probabilmente anche voi se ci portate l'attenzione. Si sviluppano su due binari paralleli. Da una parte c'è l'italiano, nel mio caso, e dall'altra c'è il dialetto della mia regione. A un certo momento crescendo si creano delle corrispondenze, questa parola si dice così in quell'altro modo, questa parola in italiano si traduce in quest'altra maniera, ma all'inizio non c'è un lavoro di traduzione, in realtà non c'è mai un lavoro di traduzione, c'è un lavoro di comprensione simultanea. Che cosa ha a che fare questo con il lato oscuro di cui ci parla questa carta? Questa carta ci fa vedere che in realtà colore e assenza di colore, ovvero il requisito perché ci sia il colore è la luce e il buio è l'assenza di luce, convivono. Sono due binari paralleli, che tra loro sono comunicanti, ci si può scambiare. Allora, esattamente come si fa quando si cambia l'idioma in cui ci si esprime tra le nostre lingue madri, si può cambiare da un momento con l'altro se lo decido con consapevolezza il mio stare nella parte visibile dove ci sono i colori, nella parte di luce, o nella parte scura, nella parte invisibile, dove ci sono altri colori, altre forme, altre modalità. È meglio parlare nel mio dialetto regionale o è meglio parlare in italiano? E se devo fare una diretta è molto meglio parlare in italiano. Meglio ancora sarebbe parlare in inglese, che la potrebbero sentire di più persone. Ma non è il caso, credetemi. <ride> se devo parlare a un anziano del mio paese o anche non a un anziano. Ad esempio ci sono compagnie teatrali, alcune anche molto brave che conosco, che recitano in dialetto. Ecco, se devo andare a sentire una loro poesia, una loro canzone, una loro serata, eh, sarà meglio attivare l'altra parte, se no mi annoio perché non capisco niente. Cos'è meglio? Dipende dal contesto, dipende da che cosa sto vivendo, dipende da me, da cosa mi è intorno, dipende dalla vita. Quindi quello che ci dice questa carta è che non c'è una parte da illuminare e una parte che è già illuminata. Ci sono due idiomi contemporanei dentro di noi ma anche fuori di noi. Che noi si decida di passare i prossimi 5 minuti nella parte illuminata, visibile di noi stessi e quindi della vita o che si decida di passarli nella parte invisibile di noi stessi e della vita non è né meglio né peggio, è una scelta d'equilibrio. Non succede niente se diventiamo invisibili per qualche minuto. O forse succede tanto. Questo va sperimentato, ma siccome non siamo abituati a rinunciare volontariamente alla visibilità, è, è un atto forte quando ci capita di farlo, è un atto intanto di volontà e poi di grande consapevolezza che la vita quotidiana non ci propone due o tre volte al giorno. È come un, una scelta di potere che si fa quando la vita ci mette davanti dei temi macroscopici. Scelgo di fare un passo indietro, di sparire, tra virgolette, di entrare nella parte oscura, insondabile di questa vicenda e lascio che siano altri, altre circostanze, altre persone a muovere la parte chiara. Ci capita di farlo a volte, ma è un atto che dobbiamo maturare, che dobbiamo gestire, che dobbiamo supportare, a volte con grande fatica. Lo si può sperimentare anche in temi molto più piccoli, anche in contesti molto più ordinari, che siccome non richiedono tutta questa fatica, sono anche molto più piacevoli da provare e tanto più ricaricanti. Provare anche solo a sedersi sotto un albero o al parco e fare proprio un passo indietro, dalla visibilità, portare la nostra attenzione dentro, la nostra emanazione dentro, la nostra immagine di noi stessi lasciarla sfumare. È ricaricante da morire, è come stare alla spa mezza giornata, 5 minuti fatti in questo modo. Accade spesso questa cosa ai bambini piccolini, perché ancora non hanno una personalità così forte, che ha tanto bisogno di parlare sempre, non hanno un dialogo mentale così ampio e articolato come quello di, degli adulti. E accade spesso, ve lo ricorderete se, se riportate il pensiero quando eravate piccoli, accade proprio di dimenticarsi come sono vestito, accade di dimenticarmi che gioco volevo fare, accade di dimenticarmi che ore sono mi dissolvo piano piano, divento poco importante, sposto l'attenzione su qualcos'altro che non parla sempre di me, è fuori di me. Quando si è più grandi capita questo stato quando si entra in contemplazione di qualcosa, ci si siede davanti alla distesa del mare piuttosto che davanti a un tramonto in montagna, in una foresta anche semplicemente davanti a un fiore, davanti a un'opera d'arte, succede tante volte, si perdono i confini, la definizione di noi, iniziamo ad esistere non più come affermazione di quello che di me si vede, ma per differenza, un contorno tracciato da una mancanza,